Quindi il, la parte di oggi, vedete, è dedicata alla privacy, e um, i miei riferimenti li ho già dati, quindi lo lascio più che altro per le slide, iniziamo con una parte introduttiva, cioè i principi, eh, cioè diciamo il contesto in cui ci muoviamo oggi. E partiamo proprio da questo, ecco perché prima avevo chiesto se eh, tutti avevano seguito il, il, il, il seminario sul il webinar sulla, sul copyright e sul diritto d'autore. Perché allora buona parte dei, dei dei dubbi che vengono quando si parla di, di, di copyright e privacy derivano dal fatto che c'è confusione tra i, due, tra i due istituti giuridici, tra i due concetti, quindi iniziamo a tracciare questo confine, non parliamo più di copyright oggi, parliamo di privacy, sono due cose diverse, molto diverse, anche se appunto per qualche motivo bizzarro vengono spesso trattate insieme, no? anche questo mio corso è il diritto d'autore e la privacy nella didattica a distanza. Eh, anche quando navigate nei siti eh, eh, c'è la classica pagina con in fondo non, non so, le note legali, gli aspetti legali di un sito, aprite e si tratta nella stessa pagina sia dell'aspetto privacy sia dell'aspetto copyright, ma è solo una questione di comodità, è solo una questione di opportunità, non, è che, non si tratta della stessa cosa, cioè non, non fanno parte della stessa branca del diritto, anzi come vedete Vanno anche in direzioni diverse, quindi, noi abbiamo parlato fino a, fino a questo momento di diritto d'autore, di copyright, che appunto è l'istituto giuridico che si occupa della tutela delle opere creative e quindi si rivolge a coloro che creano opere e che quindi sono interessati a eh, essere citati come autori. Abbiamo visto che uno dei principali diritti, i cosiddetti diritti morali, degli autori è proprio quello di richiedere sempre, anche quando sei stato pubblicato con uno pseudonimo o un, eh, come anonimo hai sempre la possibilità di rivelarti come autore, quindi è esattamente il contrario della privacy, cioè l'autore ha tutto l'interesse che il suo nome venga collegato e, e alle sue opere e che, e che, venga, e, e, che venga diffuso, che, che lui assuma anche come autore una certa notorietà. La privacy va nella direzione opposta, diciamo idealmente, perché va nella direzione della riservatezza, della, della chiusura dei dati personali. Ovvero il cittadino, il privato cittadino che quindi non sceglie di esporsi liberamente al pubblico, richiede, eh, diciamo, eh, legittimamente esige di avere una sfera privata entro cui non ha eh, invasioni. E quindi la privacy, il cosiddetto diritto alla privacy, è un, un calderone abbastanza ampio in cui ci vanno dentro norme appunto relative alla tutela della riservatezza, in, in, in senso molto ampio, quindi diritti della persona, diritti dell'individualità, della, della, della eh, ma anche appunto il diritto, i, le regole in materia di trattamento dei dati personali, e anche le regole in materia di, eh, di sicurezza dei dati, come vedremo dopo che sono. Eh, due cose anche lì non strettamente coincidenti. Quindi oggi parliamo di questa parte qua, cioè, oggi parliamo non tanto di persone che vogliono esporsi e pubblicare opere, ma più che altro di, eh, ehm, di riservatezza, di soggetti che intendono rimanere privati, riservati e, ehm, e si rivolgono a queste norme, norme dell'ordinamento giuridico per capire quali sono, in quali termini possono eh, ottenere questa riservatezza. Sento dei rumori di fondo, forse qualcuno non ha spento il microfono. Sento battere sulla tastiera, grazie. Quindi iniziamo proprio a definire il concetto di privacy. Eh, privacy è la, una, una parola, una dizione chiaramente anglosassone che noi abbiamo mh, importato eh, da, da, dall'ordinamento americano, perché è stato lì che... che che si è ehm, per la prima volta parlato di questo tema e si è teorizzato, come vedete c'è un articolo citato dalla Harvard Law Review eh, del 1890, che era proprio intitolato The Right to Privacy, ehm, in cui si parlava, si definiva questo diritto alla privacy come il, The Right to be Let Alone, cioè il diritto a essere lasciati in pace, a essere lasciati da soli. Quindi la parola che più... È, è, più simile del, del, del, del dizionario italiano al concetto di privacy è riservatezza, quindi noi potremmo tranquillamente parlare di diritto della riservatezza, solo che ormai ci siamo ormai assuefatti eh, all'importazione di termini anglo, anglosassoni, e diciamo anche noi privacy, in realtà gli inglesi ci correggerebbero comunque per la, provincia, per la pronuncia e direbbero privacy, però appunto visto che l'abbiamo importata dagli Stati Uniti è legittimo parlare di privacy. Quindi il diritto alla privacy è il diritto alla tutela della propria sfera privata, come iniziato a, a teorizzare da questo eh, giurista Louis Brandeis nel, nel 1890. Da lì si è evoluto, c'è stata una eh, crescita, un'evoluzione della eh, teoria giuridica e anche della giurisprudenza, quindi delle decisioni dei giudici, in tema di tutela della riservatezza. Altro, ehm, altro tema, altro concetto con cui spesso si creano sovrapposizioni invece è importante mh, precisare, che non sono appunto sinonimi è quello di privacy e sicurezza cioè, Io sento, soprattutto i giornalisti fanno questo errore cioè, sento, quando parlano di, eh, eh, non so, classico attività di, di, di hackeraggio, di hacking di, di un sito. Eh, eh, c'è stato un problema di privacy, c'è stato un problema di privacy, non hanno valutato bene le norme su... sì è vero perché in effetti le norme sulla sicurezza dei dati sono associate, sono inserite nel cosiddetto codice privacy o nel, eh, nel, nel, nel regolamento europeo sul trattamento dei dati personali però sono due questioni diverse cioè, da un lato abbiamo la privacy che è un concetto più ampio legato principalmente alla sfera giuridica e anche come abbiamo detto dei diritti della persona quando parliamo di sicurezza dei dati è chiaramente una questione più legata alla sfera tecnologica, tecnica potremmo dire, perché a volte non è necessariamente tecnologia, cioè anche i dati che sono chiusi in un archivio fisico, quindi non c'è tecno tecnologia, però c'è magari tecnica nel senso di mettere sotto chiave, in senso, proprio in senso letterario, cioè trovare dei modi per archiviare correttamente, tenere protetti dei documenti, no? però sono capite dei concetti diversi. Quindi quando parliamo di sicurezza stiamo parlando della, di, diciamo, di tutti quegli standard, di quelle eh, procedure eh, suggerite di carattere tecnico o tecnologico, più propriamente software proprio, per eh, evitare che ci siano eh, fughe di dati, ci siano accessi in, eh, eh, no, non autorizzati a, a delle masse di dati, delle banche dati. Ovviamente questo poi ha una ripercussione sul tema più ampio della riservatezza, è chiaro perché se in queste banche dati ci sono anche delle informazioni personali, allora è chiaro che la sicurezza si riflette sulla privacy. Però ecco, non usiamoli necessariamente come sinonimi, sicurezza è uno degli aspetti in cui si può manifestare l'esigenza alla privacy e alla riservatezza. Ehm... Um... Non vedremo oggi particolari norme, cioè allora se apriamo il, la normativa sulla privacy, il nostro codice privacy che poi ormai è stato mandato un po' in secondo piano dal, dal cosiddetto GDPR, quello, quello europeo, vedremo che sono tante le norme in materia di sicurezza, di standard che devono essere rispettati a livello di sicurezza. Oggi non faremo, non arriviamo a quel livello di dettaglio, anche perché forse per parlare di sicurezza dei dati non, è, non sono io la persona più indicata, forse ci vuole un ingegnere o un informatico, però ecco, giusto, mi sembrava opportuno iniziare a fare questa, questa distinzione, questo chiarimento. Oh, visto che in materia di diritto d'autore, la volta scorsa, l'abbiamo messa un po' sul piano della consapevolezza, no? il fatto che eh, il docente è chiamato ad un, a nuove sfide, visto che adesso c'è la didattica a distanza, e quindi buona parte della sua attività va, finisce anche eh, sul web, eh, su piattaforme, quindi... Si pongono dei problemi che solo pochi, pochi anni fa non ci si poneva perché l'attività prima rimaneva nell'ambito dell'aula e quindi insomma, il problema c'era lo stesso ma si, si percepiva meno possiamo dire, adesso invece aumenta, il aumenta la percezione del problema e quindi aumenta l'esigenza di consapevolezza, cioè il docente deve avere un maggior livello di consapevolezza anche su questo tema tipicamente giuridico che prima, solo fino a, anni, fino a pochi anni fa, riguardava solamente appunto gli autori, che di lavoro facevano gli autori, no? cioè il diritto d'autore riguardava non tanto il, il, il professore di scuola pubblica, eh, ma che ne so, lo scrittore, il musicista e il giornalista o il fotografo professionista. Adesso no, adesso ci rendiamo conto che anche professioni che, fi che, che fino a poco tempo fa facevano altro, che facevano appunto attività di insegnamento come principale obiettivo della loro attività, adesso l'attività di insegnamento li porta comunque a scontrarsi con la questione del diritto d'autore e quindi devono aumentare il loro livello di consapevolezza e fare i corsi di formazione che stiamo facendo in questo momento. La stessa cosa la, la si fa con la privacy, quindi visto che abbiamo a che fare con la didattica a distanza, con le piattaforme che ci vengono più o meno imposte o quantomeno vengono scelte dalla nostra scuola per fare didattica a distanza e che quindi innescano oltre che a problemi di diritto d'autore, anche questioni di privacy bisogna ragionare sulla, su un piano appunto di consapevolezza io faccio questo breve test per capire quanto i, i, i miei corsisti sono, eh, già, diciamo, partono già da un livello buono di consapevolezza e faccio questa domanda Immagino che tutti usiate Google Maps come, come navigatore, magari non come navigatore in auto, però quando siete in giro avete in mano il cellulare e volete vedere dov'è un ristorante, dov'è una farmacia, dov'è una piazza, chiedete a Google Maps, accendete la, la, il, il famoso, la geolocalizzazione, la, la freccina che ci indica che, sono, che, che, che è acceso il GPS del nostro cellulare. E quindi vedete anche la funzione traffico, immagino che la conosciate, no? su Google Maps potete vedere eh, se su quella strada c'è un ingorgo, c'è un semaforo bloccato, c'è stato un incidente, cioè dei dati che sono in tempo reale, Cioè dei dati che vengono forniti proprio con una precisione di, di pochi minuti, quindi sapete se davvero in questo momento passare, fare quel giro per arrivare in centro città è conveniente rispetto a fare un altro giro che invece vi fa passare da, da, da una zona meno ingorgata, no? Ecco, la domanda è come fa Google Maps a darvi questa informazione, cioè come fa a conoscere in tempo reale la situazione del traffico in buona parte del pianeta, perché lo fa in Italia come lo fa negli Stati Uniti, come lo fa in Svezia, come lo fa in Giappone, quindi lui ha una marea di dati che gestisce in tempo reale, una massa di dati mostruosa, e che va poi incrociata in un certo modo per potervi dire che davvero lì appunto c'è un, un, un ingorgo, c'è un incidente, c'è una, una coda e vi dà anche, grazie a quello vi fa anche un conteggio di quanti minuti precisi ci mettereste facendo quel giro e quindi vi consiglia anche le varie, i vari percorsi alternativi sulla base del tempo quindi un algoritmo potentissimo basato su una massa di dati enorme, tant'è che si chiamano big data infatti ecco, come fa ad avere questi dati? Io vi do tre opzioni non c'è bisogno che mi rispondiate, cioè basta che, che, che, vi, che, da, che vi, vi diate una risposta. Allora, eh, ehm, la prima, attraverso il monitoraggio costante fatto dai suoi, dai suoi satelliti, cioè potrebbe essere appunto Google ha dei satelliti e eh, con questi monitora costantemente i vari incroci, le varie strade, quindi ci dice con precisione. Il punto B potrebbe essere la risposta, sono gli stessi utenti a fornire i dati a Google attraverso l'utilizzo dell'applicazione. Quindi gli utenti, sostanzialmente, secondo l'opzione B, eh, utilizzando l'applicazione, oltre a ricevere dati da Google, danno anche dati a Google e quindi lui grazie a questa restituzione di dati fornisce l'informazione a tutti gli altri. La, la risposta C invece è Google utilizza unicamente i dati forniti dagli enti pubblici per a monitorare il traffico, cioè Google ha degli accordi con, eh, che ne so, le, la società autostrade, la società, la, la, non so, l'ANAS, la società che gestisce i ponti, i caselli, di tutto il mondo, e grazie a questi dati lui appunto li mette insieme e li incrocia. Vi do qualche secondo per pensare qual è di queste lo, la risposta esatta. <coughs> Pensateci, date la risposta e la risposta esatta è la B. La risposta esatta è la B e questa cosa eh, è scritta, è scritta chiaramente nei termini d'uso dell'applicazione di Google Maps. Quindi cosa vuol dire? Che questo servizio effettivamente potente, effettivamente migliorativo della nostra vita, si basa in realtà sul eh, cosiddetto crowdsourcing, cioè dalla, dalla folla, la, la fonte crowdsourcing è la fonte nella folla. Quindi eh, siamo noi, è eh, la massa degli utenti che fornisce questi dati a Google, e quindi è binaria la, la, la comunicazione di dati, non solo noi quando accendiamo il GPS e, e avviamo l'applicazione ci eh, eh, approvvigioniamo di dati, cioè, succhiamo dati da Google, ma lui succhia dati da noi solo che da noi ne succhiamo magari pochi, cioè solamente la nostra posizione e la velocità a cui stiamo andando che però non è poca cosa perché sommata la posizione di altre 50 persone che sono in quell'incrocio gli fanno capire che lì appunto c'è un incidente, c'è un semaforo bloccato, perché 50 persone gli stanno dicendo che sono ferme o stanno andando ad una, lentezza, ad una velocità molto molto lenta e quindi lì c'è una coda, lì c'è un ingolgo, lui incrocia questo dato e dà a tutti gli altri, alle altre mille persone che invece vorrebbero passare di lì, l'informazione che lì c'è un, un, un problema, no? E gliel'abbiamo data noi questa informazione, quindi vuol dire che in un certo senso Google sa dove siamo, sa a che velocità stiamo andando, sa se siamo su una macchina su un, o se siamo a piedi o su un marciapiede, riesce anche a fare questo tipo di... Di, di, di valutazione probabilmente ok? e quindi sapere cioè, quest, questa risposta no? io spesso quando la utilizzo nei corsi purtroppo è una didattica a distanza questa cosa non riesco a capirla nel senso che mi manca il non verbale no? però solitamente anche se non mi danno la risposta quando dico quella B vedo delle facce un po' smarrite perché capisco che mo alcuni degli utenti, alcuni dei corsisti qua davanti non avevano minimamente contezza di, di, di, questa, di, di questo loro, questa loro funzione di fornitore di dati no? pensavano che avere uno smartphone, fosse solamente un, uno, strumento, che uno smartphone fosse solamente uno strumento per avvantaggiarsi di qualcosa invece no, noi stiamo fornendo informazioni ai, ai service provider, ai fornitori della piattaforma e lo facciamo con tutte le applicazioni tutte le applicazioni che abbiamo scaricato gratis so, soprattutto quelle gratis non sono mai davvero gratis ma noi le stiamo pagando proprio attraverso la disclosure dei nostri dati, attraverso la, la concessione di lettura del, della nostra vita privata, della nostra posizione, della nostra, non lo so, ad esempio, preferenze, preferenze commerciali, il fatto che se ci lasciamo tracciare anche quando entriamo nei ristoranti o entriamo nei, nei, nei negozi, i vari fornitori di servizi, che siano Facebook, che siano Google, che siano eh, Twitter o Whatsapp, sanno che noi siamo entrati in un grande magazzino che vende scarpe, quindi probabilmente stiamo cercando un paio di scarpe. Ok, cioè, Tutte queste informazioni noi le stiamo dando, non è che le stiamo ricevendo. E queste vengono utilizzate poi per fare business, per vendere spazi pubblicitari, per vendere informazioni agli inserzionisti. Quindi questo è il contesto in cui ci muoviamo. E questo serve per farvi capire il problema. Lo stesso problema lo vedremo alla fine del, del, del, del seminario di oggi, quando parliamo di didattica a distanza, per cui infatti il garante privacy ha sottolineato di stare attenti all'utilizzo di alcune piattaforme piuttosto che altre, perché le piattaforme devono essere mirate unicamente alla fornitura di servizi di didattica. Se usiamo altre piattaforme, che invece sono più, fra virgolette, generaliste, c'è il rischio che eh, attraverso attività di didattica a distanza forniamo, anche se inconsapevolmente, come succede in questo caso, Informazioni ulteriori sulle preferenze, su, non so, lo stato, ad esempio pensate allo stato di salute dei nostri studenti, problemi studenti che hanno magari disabilità particolari, quelli sono dati particolarmente delicati, una volta venivano chiamati dati sensibili, adesso vengono chiamati dati particolari, no? di natura particolare, perché hanno una tutela ancora maggiore rispetto dall'ordinamento rispetto ai dati personali generici. E quindi dobbiamo stare attenti a, a questa appunto attività di, di fornitura di dati e non solamente di, eh, pre, di, di approvvigionamento di informazioni dall'internet e appunto vi dico, lo facciamo costantemente perché tutte le applicazioni che scarichiamo se andate a leggere i termini d'uso queste cose sono scritte, a volte in modo chiaro, a volte in modo meno chiaro cioè a volte giri di parole parti, mh, travestiti bene, diciamo camuffati bene perché gli uffici legali sono ben addestrati a fare questo scritte in carattere 0,8, nascoste in qualche eh, footer del sito in cui nessuno va da, davvero a leggere, però c'è scritto che l'utente quando si collega fa queste attività e, e, e, e concede la, la, la visibilità al service provider di alcune informazioni. Ecco, quindi aumentiamo il nostro grado di consapevolezza, non sto dicendo che adesso dobbiamo spegnere tutto e, e tornare indietro, però almeno avere contezza che Togliendo dal nostro smartphone la geolocalizzazione, sapete che basta andare nei settaggi quelli che scendono dall'alto e c'è la freccina, quella che indica la geolocalizzazione, già togliendo quella togliamo una serie di eh, possibilità ai service provider di tracciare i nostri spostamenti e accenderla quindi solo quando davvero ci serve essere geolocalizzati sapere dove siamo perché ci stiamo perdendo, dobbiamo sapere dove andare al ristorante, quindi dobbiamo accenderlo, allora in quel caso è utile. Lasciarlo sempre acceso è proprio un modo per lasciarci tracciare costantemente, lo so che poi è comodo, eh, oggettivamente lo capisco, però insomma, eh, riflettiamo su questo, e finché lo facciamo sulla nostra pelle, cioè sul nostro cellulare, nell'attività privata, ognuno è libero di, di, di, di, di, di farsi del male come crede, ok? Ma nel momento in cui facciamo un'attività istituzionale e che coinvolge altre persone, fra cui i nostri studenti che sono pure dei ragazzi minorenni, allora il livello di consapevolezza deve essere necessariamente più alto ed è il motivo per cui siamo qua oggi. Quindi mi auguro che alla fine di questo, di questo seminario appunto, usciate con un livello di consapevolezza maggiore, come è successo con la parte sul diritto d'autore.